se un giorno mi vedrai vecchio se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi abbi pazienza ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose non mi interrompere, ascoltami quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finché non ti addormentavi quando non voglio lavarmi, non biasimarmi e non farmi vergognare. Ricordati quando dovevo correrti dietro inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno. Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico. Ho avuto tutta la pazienza per insegnarti l'ABC. Quando ad un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso, dammi il tempo necessario per ricordare se non ci riesco a non ti innervosire. la cosa più importante non è quello che dico ma il mio bisogno di essere con te ed averti lì che mi ascolti quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo non trattarmi come fossi un peso vieni verso di me con le tue mani forti nello stesso modo con cui io l'ho fatto con te quando muovevi i tuoi primi passi quando dico che vorrei essere morto non arrabbiarti un giorno comprenderai che cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive. Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori, ho sempre voluto il meglio per te e che ho tentato di spianarti la strada. Dammi un po' del tuo tempo. Dammi un po' della tua pazienza. Dammi una spalla su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui io l'ho fatto per te. Aiutami a camminare. Aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza. In cambio, io ti darò un sorriso e l'immenso amore che ho sempre avuto per te. Ti amo, figlio mio.